Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Google Meet, utile in ambito professionale e didattico per avviare riunioni virtuali o erogare lezioni a distanza a cui possono partecipare contemporaneamente 250 persone in massimo. E la, la fine, allora vado nella finestra, e mi trovo eh, Meet, ricordandovi che comunque eh, Google Meet fa parte di G Suite, di G Suite Education, e quindi bisogna avere questo eh, abbonamento. Apro Meet, mi dice partecipa a una riunione o avviala, mi dice che posso inserire il codice o il nickname della riunione oppure lasciare libero corona virus io lo metto ecco continua ok mi dà accesso ora a questa bacheca e um, ho la possibilità qui di vedere la, il mio audio e, e il mio video se tutto funziona e partecipo alla riunione Partecipo alla riunione ok e um, si apre una finestra da questa finestra è possibile avere l'indirizzo della riunione che possiamo inviare i nostri studenti oppure possiamo eh, aggiungere gli studenti o i docenti attraverso eh, proprio il, attraverso il nome oppure le mail. Okay. Nella eh, interfaccia è presente di nuovo qui nel titolo coronavirus della stanza, le mie solite informazioni di prima. Quindi l'indirizzo eh, ehm, e la possibilità di copiare le informazioni di partecipazione. Okay. Poi è presente il microfono che posso attivare o disattivare. Quando il studente o docenti o partecipanti non parlano, è meglio consigliare loro di astenere il microfono. Questa è ehm, il comando per abbandonare la chiamata e uh, questo è per questo comando per attivare o uh, disattivare il uh, disattivare la, uh, la, la fotocamera come vedete attivare o disattivare la fotocamera, l'attivo poi qui sotto abbiamo il eh, pulsante di presentazione che attiverò tra un attimo i tre puntini che ah, mi permettono di uh, modificare il layout, di eh, vedere eh, a schermo intero, di attivare i sottotitoli, non è consigliato perché il parlato viene tradotto in inglese e malamente. Poi abbiamo le impostazioni ancora sul microfono e il, e, e il video. Poi, ecco, eh, altre informazioni, abbiamo una guida e così via. In alto, prima di tutto, andiamo a vedere le persone che sono eh, dentro questa stanza, in questo momento ci sono solo io. Abbiamo la possibilità di aggiungerle anche da qui con indica inserendo il nome e la mail. O, eh, abbiamo la possibilità. Di una chat utilissima per interagire mh, ehm, con eh, i, eh, i partecipanti, i partecipanti possono lasciare eh, commenti eh, o valutazioni, questo è anche questo molto interessante. Poi posso eh, con presenta ora condividere eh, il, lo schermo intero oppure una finestra condividiamo una finestra, eh, devo averle ap aperte sotto il, queste le mie finestre, quindi mie, eh, diventano visibili, faccio condividi e come posso fare pre presentando delle, eh, le, delle slide o presentando dei documenti o qualcosa. Eh mi dici che sto eh, presentando a tutti, interrompo la condivisione, ok, chiudo l'applicazione e ritorno nell'interfaccia. Quando voglio eh, terminare questa, mh, eh, qui, eh, questa conferenza, eh, cliccherò su abbandona la chiamata qui in, in basso. Una nota dolente è che purtroppo le registrazioni, eh, come vi dicevo prima, sono mh, possibili eh, con G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education. Quindi bisognerà per registrare questa eh, stanza e quello che avviene in essa utilizzare altre, mh, a, altre applicazioni di eh, registrazione. Buonasera